in questo video eh, vi voglio mostrare davvero molto brevemente la possibilità che sto dando a molti di loro mh, del guadagno in affiliazione con amazon in pratica con l'affiliazione amazon possiamo guadagnare mh, delle percentuali in base alle vendite che facciamo attraverso eh, il nostro e commerce troverete di sicuro tantissimi siti web in rete che ti permettono di aprire un e-commerce in affiliazione ma in effetti tutti quanti ti offriranno dei prezzi davvero esosi per questo tipo di lavoro quello che sto offrendo io invece è completamente diverso parliamo di un e-commerce in affiliazione dove sarai tu stesso cliente a scegliere i prodotti che vuoi vendere come li vuoi vendere tutto questo te lo sto offrendo a te cliente, a te che stai seguendo questo video addirittura pagabile in due step al prezzo di 799 euro pagabile in due soluzioni chiedo scusa dove pagherai una prima rata mensile addirittura da 400 euro questa rata iniziale mi permetterà di comprarti un dominio crearti quella che è la grafica creare comunque un buon sito, un buon e-commerce che sia d'impatto. l'altra rata la pagherai subito dopo il primo mese quello che resta a te semplicemente è sponsorizzare il tuo shop, i tuoi prodotti in affiliazione Amazon ti permette di avere un guadagno che va dal 3% fino al 13% ovviamente il guadagno più alto potrai ottenerlo con prodotti eh, tipo abbigliamento, scarpe, ovvero quei tipi di settori dove Amazon non è molto competitivo rispetto a, a tanti altri market tipo Zalando, insomma, per intenderci, eh, e guadagnerai quindi una percentuale molto più alta. Eh, le percentuali pian piano potranno anche salire in base um, al fatturato che riuscirai a portare ad amazon ovvero se riuscirai a superare una soglia di 3.000 3.500 euro pian piano saliranno anche le percentuali voglio passarti subito ad un esempio di di quello che potremmo ottenere allora ti linko subito un mio sito così da farti capire subito di quello che sto parlando potrai ottenere un e-commerce semplice eh, molto più articolato molto più colorato io ho optato per la semplicità eh, dove avrai tutta una serie di categorie e sottocategorie della serie pc portatili andando qui come esempio notebook i7 come vedrai avrai tutta una lista di prodotti ovviamente provenienti da amazon completa di clicchiamoci sopra categoria una breve descrizione le immagini ovvero la gallery la descrizione breve la descrizione più lunga potrai scegliere addirittura eh, che tipo di processore vuoi per quanto riguarda i computer nel caso di abbigliamento potrei, uh, potrei vedere semplicemente uh, il tipo di taglia del, del, del, del capo di abbigliamento che stai acquistando e quant'altro uh, ovviamente su uh, ogni prodotto avrai anche la possibilità di leggere se è disponibile oppure no, oppure da quando sarà disponibile tu che cosa dovrai fare? Tu cliente che? Ti trovi su questo e commerce cliccando semplicemente su aggiungi al carrello troverai la sezione visualizza carrello ci clicchi sopra troverai una breve descrizione dopodiché potrai procedere con l'ordine ecco cosa accade sarai indirizzata al sito di amazon.it così potrai completare il pagamento una volta fatto questo basta cliccare su continua ed ovviamente procedere al pagamento su Amazon ed Amazon in quel momento ti commissionerà la tua percentuale. Da precisare che Amazon ti darà la tua bella commissione non appena l'utente ha acquistato e ha ricevuto l'articolo che ha acquistato. Se non c'è nessun problema relativo all'ordine o al prodotto e non venga effettuato un reso, Amazon in quel momento ti darà la tua commissione che potrai vedere subito direttamente da un semplicissimo pannello di controllo di che cosa abbiamo bisogno per realizzare il nostro e-commerce innanzitutto abbiamo bisogno del, eh, del sito di, di andare sul sito di Amazon Amazon Affiliazione nel momento in cui andiamo su Amazon Affiliazione dovremo effettuare la nostra registrazione io qui già sono loggato per comodità faccio esci noi non dobbiamo fare altro che fare una semplicissima iscrizione che ci verrà attivata davvero in pochissimi minuti e saremo subito pronti ad avere la possibilità di rivendere tutti i prodotti di amazon che vogliamo sul nostro sito e commerce davvero molto molto molto semplice ok direte uh, luca tutto ok perfetto ma nel momento in cui non facciamo seo o magari non ci fai seo su questo e commerce che cosa succede come faremo noi a vendere come faremo noi a far conoscere il nostro shop online che cosa bisogna dire ragazzi molto semplicemente noi possiamo prendere i link dei nostri prodotti e metterli all'interno dei nostri social preferiti instagram facebook linkedin e quant'altro innanzitutto aumenteranno le visite ma c'è da dire una delle cose più importanti in assoluto una delle cose più importanti proprio che voglio dirvi è che lasciamo stare questa pagina non guardate gli errori e quant'altro perché sono cose che sto ancora ottimizzando eh, moltissimi seo storceranno un po gli occhi a questa pratica tra le parole chiave più conosciute quando posizioniamo un sito web ad esempio che parla di elettronica oppure parla di computer, tipo vendita computer online oppure vendita notebook economici e quant'altro, ci sono un'altra serie di paroline che non tutti vanno a valutare. Io vi ho aperto Search Console proprio per farvi vedere quello che vi sto dicendo. Questo è il sito, questo qui tutto shopping che vi ho fatto vedere pochissimo, pochissimo fa, ovvero questo. Che cosa succede? Se vado sulle query, cioè quelle che le persone vanno a ricercare, io non mi trovo computer online oppure vendita computer, mi trovo addirittura il nome del prodotto, della serie, Aurotech Dolphin 700 prendiamo qui, facciamoci una ricerca su Google e mi vado a vedere che praticamente il mio sito è in terza posizione per questa keyword che altro non è che, ve lo dico subito, non lo so nemmeno Facciamo subito, eh, clicchiamo subito per dargli un'occhiata, benissimo, mi si è impallata un po' la connessione vediamo un po' di cosa si tratta si tratta in effetti di un monopattino elettrico Uh, questo monopattino venduto al costo di 603 euro ovviamente uh, si è indicizzato in maniera del tutto automatica. Ragazzi mi si è impallato un po' tutto perché ho 10.000 programmi aperti allora ecco qua questo monopattino in pratica dal costo di 600 euro si è indicizzato in maniera organica automatica e ci sono tante persone che cercano questo tipo di prodotto quando atterrano sul mio sito e mi completano l'acquisto io mi guadagno la mia bella commissione andiamo avanti MSI, GP e 76 Leopard e quant'altro vediamo un po' eccomi qua metà pagina, del, metà pagina di Google e questo è un computer dal valore di 2349 euro ovviamente aggiunge al carrello faccio l'acquisto e mi guadagno la commissione quindi moltissimi prodotti si indicizzeranno in maniera automatica, non per keyword secche come tutti noi conosciamo, ma semplicemente per una sigla specifica di un prodotto, il che vuol dire che comunque quel prodotto con quel tipo di sigla è comunque ricercato dagli utenti. E questa è una delle parti più importanti che vi dà modo di capire che io sul mio sito, questo qui, io non ho fatto SEO, infatti se vado su Amazon Affiliazione, e ho iniziato vi dico semplicemente un paio di mesi fa adesso siamo a febbraio ho iniziato a metà novembre dicembre se vado a fare report consolidato giusto così per farvi vedere anche i guadagni questi sono gli ultimi sette giorni ma non ci interessa andiamo dal primo di novembre ad esempio fino ad oggi 12 febbraio io mi vado a fare un attimino, un attimino, mi vado a prendere 132 euro di guadagno, senza aver fatto un emerito BIP, detto molto apertamente. Che cosa vuol dire? Che Amazon ci paga una volta ogni due mesi. Se io invece, al contrario di quello che faccio io, andassi a linkare anche i miei prodotti, sui social e quant'altro, questi 132 euro sarebbero molti di più vuol dire che ogni paio di mesi arriveremo all'estate che ci troveremo con una vacanza pagata senza saperne neanche come cavolo abbiamo fatto questa è l'enorme opportunità che sto offrendo a tutte le persone che mi seguono diventeremo tutti ricchi e milionari no ragazzi effettivamente no non è assolutamente così ma anzi possiamo avere comunque la possibilità di Uh, avere dei piccolissimi guadagni che ci permettano nel vero senso della parola di farci passare i nostri svizi anche perché Amazon oltre a pagarci in maniera economica ci può pagare anche sotto forma di coupon buoni regalo che possiamo spendere uh, che possiamo spendere stesso su Amazon ovviamente c'è da precisare che se noi uh, riuscissimo quotidianamente, con una certa cadenza quotidiana a linkare alcuni dei nostri prodotti, quelli che sappiamo di guadagnare una percentuale più alta, a linkarli sui nostri social preferiti, oppure magari facendo anche un po' di buono sano spam su vari portali, vi posso garantire che si guadagna davvero molto molto molto molto di più. Ho iniziato all'interno di Riparazione Picci Napoli anche un'altra sezione di shop eh, precedentemente a quella che vi ho fatto vedere. e Infatti, se mi vado a guardare le ricerche, io vado a vedere che negli ultimi tre mesi non sarà nulla per molti, ma io ho la bellezza di 12.142 click totali, una CTR di 1,6% che è abbastanza discreta per 736.000 impression e mi vado, a guadagna, mi vado a vedere un po' le query più ricercate e mi vado a vedere che in effetti se vado più avanti trovo una serie di keyword tipo GTA, VanQuest, MMB, Android GTA, RP, eccetera eccetera oltre vabbè, ad altri keyword perché ho altri contenuti all'interno del mio sito e vado a vedere che in effetti ho avuto questa escalation nel momento in cui ho creato Uh, ho creato il mio e-commerce in affiliazione voglio mostrarvi l'ultima cosa ma non la meno importante quello che avrete quando mi commissionerete il vostro e-commerce in affiliazione ovvero un semplicissimo pannello di controllo semplicemente su wordpress che vi permetterà di gestire in maniera automatica tutti i tipi di prodotti che vogliamo inserire come li vogliamo inserire tipo se andiamo qui vediamo che eh, abbiamo quanti prodotti abbiamo inserito eh, quanti ne sono stati visti quanti sono stati aggiunti al carrello io ovviamente ho vari ID di affiliazione vi ho fatto vedere proprio uno di quelli dove ho guadagnato di meno era giusto per farvi rendere conto della potenzialità del prodotto che vi sto dando ragazzi spero che il video vi sia piaciuto per qualsiasi informazione per acquistarlo oppure per chiedermi informazioni in basso a questo video ci sono tutti i dettagli ciao a tutti alla prossima da Luca di BusinessEO